Allora ricorderete che qualche mese fa avevo fatto um, alcuni post dove spiegavo come passare da delle frasi a dei disegni, a delle immagini prodotte da intelligenza artificiale e questo poteva essere fatto o attraverso dei siti web che davano questi servizi, più o meno gratis e più o meno pagamento, oppure anche attraverso dei sistemi che usavano Colab, il sistema che usava Colab quando l'avevo fatto qualche mese fa eh, impiegava qualcosa come mezz'ora per ottenere delle immagini spesso di eh, qualità eh, non esaltante e quindi eh, non l'avevo molto fatto vedere ma adesso ho visto che da qualche mese insomma, in realtà è già vecchio di un, quasi un anno se non di più eh, compare, eh, è comparso un nuovo algoritmo che eh, è disponibile anche per tutti eh, da far girare sui computer di Google e che consente di avere delle immagini eh, con qualità molto alta e soprattutto in tempi molto, oh, molto interessanti quindi per, ehm, per, re, per fare questo esperimento eh, la cosa più importante è avere questo link a questo sito questo qua si chiama colab.google.com che è un, è un link da da Google che praticamente entrando in questo modo si entra in questo collab che è un sistema molto interessante di Google che permette di avere dei computer anche di una certa levatura diciamo che funziona ora quando si eh, entra praticamente in questo link che metterò nei commenti compare sostanzialmente un, uh, questo è quello che si chiama un notebook e in questo notebook è possibile adesso vi faccio è già preimpostato, per eseguirlo è sufficiente in sintesi fare play su questo facendo play compare questo warning eh, dove chiede di eseguire il notebook eh, in questo caso ho già delle sessioni in corso eh, eh, perché il computer regala le, le sessioni ma eh, a condizione che non si abusino quindi in questo caso eh, ne avevo già una in corso per un esperimento che ho fatto prima e facciamo, eseguiamo, ci cioè connettiamo, quindi questo vuol dire che Google ci, dà, ci offre un computer tutto nostro e su questo computer praticamente fa girare una, uh, tutto il software che è, è scritto qua, che sono non sto uh, a farvi vedere ma sostanzialmente uh, si scarica tutto il necessario, il necessario sarebbe una lunga sequenza di comandi Python di cui, che però voi non vedete praticamente mai in questo contesto, quindi è tutto nascosto attraverso questa maschera, quindi attraverso questa maschera voi chiedete, per esempio in questo caso lui diceva voglio un, uh, un felino, in inglese felino sarebbe una tigre ad esempio, no? o, o un gatto anche in alcuni casi, comunque un gatto uh, arancione che sta uh, abbracciando una roccia coperta di neve in cima, alla montagna più alta del mondo. No? Tutto scritto in inglese, qui si dice la qualità con cui si vogliono avere l'immagine, queste sono 256x256 256. E, e poi si, di, si chiede quante immagini si vogliono generare e una sorta di qualità dell'immagine. Qui si può inserire anche delle cose che non devono comparire nell'immagine e, e quando si lancia la prima volta compare questo errore, ma questo errore è è voluto nel senso che bisogna lanciarlo due volte quindi lo rilanciamo una seconda volta questo perché doveva installarsi praticamente Google ci ha regalato un computer vergine su cui sta installando adesso tutte le sue cose la procedura di installazione di Google è abbastanza lenta inizialmente e la fa tutte le volte che rientrate da zero in questo collab ma eh, se per caso siete, eh, avete già iniziato il processo, quindi avete iniziato magari non la prima a fare questa operazione, poi per ottenere le varie versioni delle vostre del, del, del, del, del immagini eh, non dovrà più impiegare questo tempo e quindi eh, lo risparmiate. Adesso quindi eh, cerchiamo cioè il video cercando di farlo appunto in tempo reale per dimostrare che si può fare in un tempo umano. Però ugualmente lui impiega un pochino di tempo a fare tutte queste operazioni. Queste operazioni che vedete adesso sono quelle operazioni che eh, vengono fatte una volta per tutte. E, e, e, niente, deve scaricare un sacco di materiale dal, eh, da internet. Vedete che qui ha già scaricato dei pezzettini da 2 giga e vari, e deve installarsi deve risolversi sta usando tutta un po' la, la tecnologia che conosciamo e poi quando, quando sarà pronto, in pratica questo fra un attimo vedete che fa tutta una tecnologia abbastanza complicata ma ecco adesso sta generando, no, non è ancora lì comincerà a fare il mestiere che ci interessa quando riscriverà da 1 a 25 e no? allora tra 1 a 25 è il, è il meccanismo con cui effettivamente Andrà a generare le immagini partendo dal testo. Ora, eh, quindi, aspettiamo ancora un attimo che si carichi tutti i suoi pezzi, sono reti neurali, quindi intelligenze artificiali di un livello abbastanza alto. Questa intelligenza artificiale è stata pre-trainata con una serie di immagini disponibili, ehm, credo, in Google. Sono immagini che sono state taggate in qualche modo dalla gente o da Google stessa in modo tale che ogni immagine sono, scritte, sono state associate delle, dei, dei tag. Quindi quando voi chiedete a questo punto di ricostruire un'immagine, quello che di solito fanno queste reti neurali è di provare a produrre casualmente un'immagine e vedere se i tag associati con l'immagine si avvicinano ai tag che avete chiesto voi. Se si avvicinano, allora la rete neurale continua nella direzione di avvicinamento progressivo, questo è un meccanismo molto normale, ecco qui abbiamo la generazione del famoso gatto arancione in cima alle vette. Allora quello che succede è che l'ha fatto molto velocemente e questo è un esempio del gatto arancione, qualità non è micidiale ma comunque il concetto c'è, cioè nel senso che questo è quello che ha generato, quindi si vede chiaramente un gatto che sta lavorando, cioè sta praticamente nel, nel, nella neve insomma, la qualità dell'immagine queste so immagini sono ancora piccolette ma volendo si possono avere immagini più grosse, per rispondere 512 512 mm, e, che sono, quindi cominciano a essere di qualità decisamente interessante e poi qua si può costruire, diciamo red tar on a Bridge o oh, verde si metto qui una macchina rossa. Eh, questa me la sono inventato sul momento e gli sto chiedendo ha a una risoluzione abbastanza pronunciata. Ne voglio tre adesso non so se ce la fa perché eh, potrebbe essere impegnativo. Comunque, se ne faccio così, praticamente se non crasha, eh, ok. Sta eh, praticamente sviluppando questi concetti. Vedete che è un po' più lento di prima perché gli ho chiesto una risoluzione molto più alta, cioè 4 volte più alta quindi ci paga 4 volte tanto e quindi il tempo che impiegherà in questo caso, ce lo dice già qua e saranno circa 2 minuti e mezzo che sono tantini ma tenete conto che in questi 2 minuti e mezzo sta facendo delle immagini di una qualità abbastanza grande e, e, e ne fa 3 oltretutto l'algoritmo di qualche mese fa che abbiamo usato o anche quello che trovate su internet per fare questa operazione ci impiega ci impiegava um, delle ore addirittura e quindi direi che siamo di fronte eh, anche per tutti i limiti di questa generazione a una piccola rivoluzione okay? Um, ok, tanto per capire un po' se le parole sono adatte basta vedere, ecco, uh, vedete qua, qua ci sono diciamo, delle implementazioni insomma che eh, possono anche non essere particolarmente interessanti, quindi bisogna provare delle varianti e magari quando provate le varianti potete fare anche delle prove molto piccole per vedere se le parole sono giuste, in modo tale da... e qui potete mettere anche 10, in generale 10 immagini, e qui potete mettere delle... Ehm, eh, degli esperimenti per vedere se le parole sono, eh, sì, io voglio dire Artistical, Picasso, Picasso Car, uh, um, Running Over the sky. Questo qui è un altro esperimento, vediamo un po' se, Ho visto che a volte mettendo Artistical insomma corregge un po' le cose, comunque sicuramente avendole generate così genera praticamente delle, delle cose un po' più artistiche della, della macchina quindi se per caso la, il, il seed di partenza ci sembra interessante ehm, potremmo, potremmo provare a cambiare e qui mettere un pochino più grosso tipo 256 per 256 e come avete visto cioè, per generare le 10 immagini precedenti ci cioè, avevo impiegato pochi secondi e adesso per generare queste altre a una risoluzione maggiore ci piegherà eh, 50 secondi, che comunque, come al solito, è un tempo abbastanza eh, possibile, e noi abbiamo la possibilità di eh, verificare se l'intelligenza artificiale diciamo, ha, ha, sta producendo delle cose interessanti o meno. Allora, dal punto di vista artistico, sicuramente è interessante questa impostazione, vedete che genera delle immagini surrealistiche, quindi direi che funziona molto bene per, per produrre dell'arte surreale se togliamo Artistical, se togliamo, Picasso probabilmente otteniamo delle cose un po' meno surreali quindi facciamo ancora questa prova e poi togliamo ancora Artistical, vediamo se, se ci piace ancora meglio con, con, con Picasso avremmo ottenuto proprio un ipersurrealismo togliendo Picasso dovremmo ottenere eh, qualcosa di un pochino più realistico vediamo un po' cosa ha tenuto sì, però sempre interessante alcune di queste immagini sono sicuramente da buttare ma nell'insieme eh, l'idea c'è, cioè nel senso c'è il produrre comunque delle opere artistiche, eh, tutte diverse tra di loro, tra l'altro notate che se io facessi rigirare questa cosa qua una seconda volta, le, eh, i disegni saranno sempre diversi, perché vengono prodotti ogni volta in maniera relativamente casuale, quindi sono praticamente delle opere uniche, molti non quindi peraltro questo sistema io che mi sto interessando anche di NFT, può essere un ottimo sistema per generare degli NFT, ehm, essendo abbastanza sicuri, ragionalmente sicuri che quanto è prodotto sia originale che unico. Eh, volendo uno può giocare su queste parole per tante... Eh, per, per tanto tempo e produrre insomma, del materiale e selezionare fra quello ottenuto diciamo quello che gli interessa di più ora io direi che questo esempio è, è tutto eh, come avete visto ci si impiega solo quei 3-4 minuti iniziali per, per far partire il, il notebook su Colabnet una volta lanciato, bisogna lanciarlo due volte una volta scritto le, le, la, la frase che si vuole ottenere quindi eh, qui si possono ottenere le, le varie cose e qui se le cose più importanti dire sono le dimensioni, larghezza e altezza che si vogliono produrre, il numero di eh, immagini che si vogliono produrre, che avete visto che le genera abbastanza facilmente e non batches 1, qua indica quante volte itera l'algoritmo e in teoria più volte si alza, cioè più si alza questo numero e più l'immagine dovrebbe risultare elaborata, quindi eventualmente non, non, non troppo banale, non troppo strana. In realtà aspettatevi che vengano fuori delle cose abbastanza strane, soprattutto nella rappresentazione di uomini, insomma di umani o di animali, a volte vengono fuori delle cose abbastanza strane e molto particolari. Allora io direi che per questo video è tutto, grazie.